Signore? Signore, si sente bene? La voce è apprensiva, di un'apprensione sincera. Stropiccio gli occhi, ancora caldi e umidi di lacrime. Quando li riapro ho ancora tutto offuscato. Una sagoma vicino a me. Metto a fuoco un uomo basso in giacca e cravatta. Senza spazzare la polvere mi siede accanto. Mi porge un fazzoletto lindo e profumato. Grazie, sì, sto bene, dico io. Mi guarda. Nei suoi occhi nuota tutta la malinconia del mondo. Dolore del passato, riprendo. Questo posto mi ricorda le storie che mi raccontava mio padre.